Cosa ne pensa del fatto che la Tecno offre questi corsi ai propri clienti? Penso sia molto importante soprattutto nell'avanzamento tecnologico e innovativo diciamo, nell'ambito dei laboratori, quindi acquisire informazioni necessarie sia per la corretta scelta dei dispositivi necessari per l'attività che si svolgerà che poi per l'utilizzo. Penso sia molto buono, insomma. E, mh, finora, nella prima parte del corso, qual è la parte che ha trovato più utile o che è rimasta più impressa? Uh, Se ce n'è una ovviamente. <ride> eh, diciamo che la prima parte mh, è solo un po' di quello che è il mio lavoro specifico, però mh, credo sia importante l'individuazione di quelli che sono in pericoli i rischi, rischi effettivi oggettivi di quello sì. che si andrà a fare per poi uh, costruire sopra un progetto diciamo tutta una serie di, di caudelle sì. da, da prendere per poter lavorare. Ok, e ti è capitato di partecipare ad altri corsi di formazione prima di oggi? Di questo genere? Sul... Sì, no. quindi primo. questo è il primo. Ok, e ehm, come ha trovato l'organizzazione fino adesso? Buono. C'è qualcosa che magari qualche suggerimento qualcosa che avrebbe provenito in modo diverso? No, direi di no. Eh, location, eh, docenti, ma cioè, perlomeno fino a questo momento molto buona l'organizzazione. Lei sì, conosceva già di persona Dottor Cirillo oppure ha conosciuto oggi? Sì, sono conosci conosciuto per, ehm, che sono venuti come TecnoCap nella nostra azienda, no, l'agenzia ARPA, che fa parte delle ARPA regionali, tutta Italia, per il controllo proprio delle cappe, del funzionamento, eccetera. Diciamo molto. non è che ci siamo visti molto in quell'occasione. L'abbiamo okay, avevamo visti più la che ci l'avevamo sì, okay. sì, conosciuto. E ha avuto modo magari di leggere qualche suo articolo, oppure visitare il sito, il canale YouTube. Ho letto alcuni articoli, ho, eh, ho avuto la possibilità di avere anche il suo libro. Ah, ok. Eh, no, non l'ho letto tutto, ho iniziato. <ride> <ride> ho iniziato a leggerlo anche perché l'ho avuto da poco. Mm -hmm. E devo dire che da molti e dà modo di ragionare molto su parecchie cose, a volte anche a, con un po' di allarmismo, diciamo, però... Se non è molto diplomatico? No, ma diventamente al punto è eh, senza fronzoli. Ok. <ride> ehm... Allora, in realtà. Sì, ultima domanda. E consiglierebbe quindi questo corso, almeno quello che ha fatto questa nottina, ad alta violazione? Sì, ma prioritariamente per chi lavora nel campo. Quindi secondo lei comunque sarebbe meglio che lo frequentassero persone di quel campo specifico? Perché magari è difficile da seguire per chi non è proprio di quel campo? Sì, lo dico in quanto siccome io non sono proprio di quel campo, che tra l'altro stamattina è un argomento anche un po' più amministrativo, se vogliamo, no? Uh, uh, burocratico della cosa, per, per varie cose, per varie ragioni magari sarebbe più idoneo per chi proprio lavora in quel settore, in quell'ambito quell però questo non toglie che possa dare informazioni utili anche a chi non fa altro, diciamo Certo, va bene, grazie